Guardate questo, guardate, la notte inizia da ora e lì c'è Venom che va affrontato Purtroppo insieme a Venom ci sono anche i suoi scagnozzi che sono i signori qua Che purtroppo raga io ve lo posso garantire sono tantissimi e sono difficilissimi da uccidere Cioè nel senso già solo avvicinarsi a Venom è un'impresa proprio della madonna Perché è letteralmente impossibile, cioè secondo me c'è qualche cosa E eh, allora avete visto raga, avete visto questi salti che io faccio? Posso farli? Perché sono tipo strano Guarda, allora lei Vedete, cioè, allora, se, vedete, perché io salto su, su, sui muri, no? Ma, raga, io uh, perdo la pazienza, però. Perché, allora, io ho messo Venom, però, purtroppo, non posso togliere gli scheletri, se no, rompono. Cioè, no, no, non spawna nemmeno Venom, e questo è il problema. Perché, allora, dai, vieni qua. Perché questa è una mod, no? È il signorino? Eh, però, gli sto facendo un po' di. Oh, madonna mia. Però, vedete che fa tutto quanto più difficile. Ok, via in casa. Andiamo a recuperare immediatamente vita perché sto morendo, letteralmente E ricordiamoci che abbiamo il super potere di saltare sui muri Cosa assolutamente fighissima Ho, peraltro, scavato anche questo buco qui Nel caso dovessimo attirare tipo i mob verso casa e ucciderli da qua E sì, lo so che non ho molto Ma non giudicate per favore Cioè, nel senso, io sono un poveraccio, va bene Ne siamo tutti consapevoli Però, cioè, adesso Comunque, immaginatevi, raga, questa mod del saltare in giro così PUM! È eh? con i palazzi Tipo in una città su Minecraft con dei mostri che ci inseguono. Raga, iscrivetevi al canale perché ne vedrete delle belle. Eh, lo, Vi dico solo questo, vi dico solo questo. Iscrivetevi. E, oh, vieni qua, bello mio. Facciamo un po' di combattimento, combattimento. Vieni qua, eh. <ride> aia, aia, aia, aia, il scagnozzone, maiale. Vieni qua, figlio. Mm, non farmi dire tante brutte cose perché viene a dire. Guarda che se ne ritorna pure qua il signorino. Non ti permettere. Io ho sentito pure delle cose brutte, cioè degli scheletri. Vieni qua. Oh, le. 168. Raga, sto qua, però. Oltre al fatto che picchia, ma è pop. Cioè, è proprio resistente di vita. Vedete quella cosa sopra? 121. Cioè, qual è la sua vita? Cioè, praticamente lui è molto più. ho oh, un cuore mezzo. Un, oh, ho oh, un cuore mezzo. Via immediatamente qui dentro e mangia e recupera la cattività. Eh? recupera la prima di morire per la miseria c'è pure un pipistrello questa cosa è molto strana di solito i pipistrelli ci sono quando ci sono le maledizioni e secondo me se non riesco ad uccidere prima venom prima del giorno le maledizioni incomberanno su di me allora io lo sto attirando verso casa perché praticamente attirandolo io posso fare una combo fantastica cioè praticamente posso venire qua Ehi, ciao. Raga, dobbiamo stare attenti perché sto qua può colpirmi da, da questo buco. Io posso colpirlo, ma come anche lui può colpirmi. Manca poco, l'ho ucciso. Bene, perfetto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi al canale perché, ripeto, ne vedrete le belle. E ci vediamo al prossimo video salterino. Ciao!